Questo che vedete nella foto è un cavallo di battaglia dell'Olivetti, è un M24, uno dei primi personal computer, è dotato di sistema operativo MS-DOS, ha uno schermo, è in grado di eseguire un programma per volta, e quindi diciamo che è monotask. Negli anni 90 del secolo scorso è stato portato i primi sistemi operativi evoluti eh, sulle linee dei PC, e in particolare facciamo riferimento al Mac della Apple e la linea Windows 3X quindi 3.0, 3.1, 3.11 e così via di Windows della Microsoft, che erano in grado finalmente di far girare P programmi insieme Naturalmente, siccome lo schermo fisico rimaneva sempre uno, c'era il problema di assegnare quell'unico quell schermo fisico che vediamo qua a più programmi. Il problema è stato risolto con l'ambiente grafico che ha portato in auge il concetto di finestra. Questa è una finestra. Questa è un'altra finestra, questa ancora è una finestra e questa è una finestra, dove l'idea era di far girare ogni programma in una finestra separata. In questo modo si condivideva fisicamente l'unico schermo. In questo caso ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 programmi. Evidentemente l'utente eh, lavorava un po' su uno, poi cambiava finestra e nel momento in cui cambiava finestra si verificava il cambio dell'attività e quindi diventava attivo il secondo programma, la finestra veniva immessa in alto in cima a tutte le altre finestre e la tastiera veniva assegnata a quella finestra lì nasce così il paradigma del desktop della scrivania in sostanza una scrivania che è popolata di tanti fogli e l'idea è che la finestra in alto sulla pila è quella su cui sto lavorando esattamente come se ho una pila di fogli io sto lavorando sul foglio che è in alto ecco qua Sottolineiamo questo punto che è molto importante, ovviamente se voglio lavorare su un altro foglio devo interrompere il lavoro che sto facendo sulla finestra che è in cima alla pila, spostare la finestra, mettere un altro foglio quindi in cima alla pila e poi lavorare su quello. Esattamente quello che fa un ambiente grafico come quello di Windows 10. Questo è il vostro schermo che è composto da un bel riquadro, è più grosso, dove sullo sfondo c'è una fotografia, un'immagine che magari avete messo voi, oppure la fotografia originale eh, di Windows. E questa parte qua è quella che simula una scrivania, un desktop, che ha sopra una serie di oggetti, che sono più o meno questi, che come sulla scrivania possono essere documenti, fogli o altro. Questi documenti e questi fogli sono contenuti in una cartella specifica del vostro computer che si chiama appunto desktop e che trovate sotto questo PC. Sotto il desktop abbiamo una riga, questa qua che indico con la freccia, che è la riga che si, eh, che si chiama barra dell'applicazione e che è composta fondamentalmente da un tasto, un tasto di start, con cui si fanno partire le attività principali del sistema, una serie di uh, simboli su questa parte qua, tra cui quello che vediamo adesso è il simbolo di un programma che si chiama Explorafai, e poi una parte sulla destra che contiene data e il simbolo di altri programmi, quelli che sono sempre presenti, sempre attivi sul vostro computer, e che servono a fare delle attività diciamo importanti e sempre, sempre vive come per esempio l'accesso alla rete tramite il wifi ora col tasto start io posso attivare una serie di attività e soprattutto posso far partire un menu che più o meno si apre qua in questa parte qua che contiene tra le altre cose tutta una serie di nomi di programmi io quindi a questo punto posso decidere di attivare, facciamo eh, finta che questi siano i nomi di programmi, ci sono altre cose qua sulla destra, sulla sinistra, ma adesso focalizziamoci su questa lista che è in ordine alfabetico e che, eh, che elenca tutti i programmi che sono eh, disponibili sul computer. Se io clicco su una di queste voci, mi succede che l'icola di questo programma viene ad essere attivata qua viene messa sulla finestra, sulla finestra scusate, sulla barra delle applicazioni e contemporaneamente all'interno del desktop, adesso io cancello parte dei contenuti che non ci interessano più, quindi facciamo un po' di pulizia dello sfondo, quindi dicevo in una, pos in una posizione del desktop si apre una finestra che è una una sezione dello schermo destinata al servizio di quell'applicazione. Vediamo di pulire. Ecco fatto. Benissimo. Selezioniamo la penna nera. Quindi dicevo, si aprirà una finestra. Quindi un pezzo di schermo. che adesso disegno con una posizione qualunque e con dimensioni qualunque, ma che in realtà ha le dimensioni della posizione che corrispondono a quelle che aveva l'ultima volta che avete usato quell'applicazione. E qua a questo punto si apre il dialogo con l'applicazione, quindi qui dentro ci saranno tutte le cose che l'applicazione vuol, vuol farvi vedere, gli viene assegnata una tastiera per cui voi eh, battendo i tasti avete modo di fare in input dentro la finestra, probabilmente dentro appositi riquadri, quadri, eccetera. Alcune applicazioni, diciamo, le più frequentemente usate, quelle che sono, che devono essere sempre comode perché le uso spessissimo, oltre a essere elencate nell'elenco dei programmi, sono anche qua, sono anche qua direttamente messe. Sul nostro, sulla nostra bar delle applicazioni. Come dicevo l'esempio più famoso è quello delle, della, dei file dell'Esplora file. Cosa vuol dire questo? Che se io uh, clicco qui sopra automaticamente viene attivato file senza aver bisogno di cercare un delle applicazioni Quindi supponiamo ad esempio che questo qua che ho messo prima che ho attivato prima sia il browser, quindi Chrome diciamo che io ho attivato Chrome prima e che sto facendo degli input, degli output, eccetera a un certo punto attivo esplora file perché magari all'interno della mia sessione di Chrome sto facendo eh, girare i gizzi e mi viene chiesto di fare degli esercizi sui file quando attivo esplora file si apre un'altra finestra quindi cosa succede? Succede che torno a cancellare la finestra precedente, un pezzo della finestra precedente per essere più chiaro, quindi supponiamo che la nuova finestra si posizioni qua, mi si aprirà una finestra dedicata a Explorer File. Ops, non ho cambiato ancora, ecco. Ad esempio questa. Quindi diciamo questa qua è Esplora file. Mm. Esplora file. Che mi va in testa alla pila delle finestre, che posso avere anche altre, perché la finestra che è in testa è quella che mi viene assegnata per lavorare. Dovessi tornare su Chrome, faccio volte in fretta o riclicco in basso. Sulla, sul logo di Chrome, e quindi la finestra di Chrome viene messa questa volta in cima alla finestra di Spotify, non ve lo sto a disegnare per ovvi motivi, però potete immaginare com'è, oppure clicco direttamente in un punto qualunque della finestra che è sotto e questa mi viene messa in testa a, tut a tutte le finestre. Abbiamo visto i tasti di controllo, l'altra cosa Serve per manipolare la finestra sono le maniglie che servono a cambiare le dimensioni e la posizione della finestra. Sono sostanzialmente i quattro angoli della finestra. Oh, scusate, ho sbagliato. Devo rimettere a posto il colore giusto, quindi diciamo qua, in quest'angolo, in quest'angolo, in quest'angolo, in quest'angolo e sui lati. Quindi diciamo qua. Qua. qua la tecnica è quella di agganciare la finestra con il mouse nelle sue maniglie da cui il nome e di provare a cambiare le dimensioni ad esempio se io vado qua col mouse clicco di sinistro col mouse in questa posizione qua posso muovere la finestra le dimensioni l'angolo dell della finestra in su e in giù in modo da alterarne le dimensioni. Quindi potrò avere una finestra più piccola che però mantiene le stesse proporzioni di quella grande. Se invece aggancio con il mouse una delle maniglie laterali, potrò aumentare le dimensioni laterali o verticali della finestra o rimpicciolirla, a seconda della direzione in cui trascino il mouse prima di rilasciare il testo. L'ultima operazione importante, infine, è quella di trasportare la finestra in un altro punto dello schermo. Se io mi metto sulla, sulla riga, che sulla barra che c'è in alto, dove c'erano i tasti di controllo, che è in effetti è la barra di controllo della finestra, tengo cliccato di sinistro e sposto il mouse, la finestra viene trascinata in qualunque altro punto dello schermo. Supponiamo ora di aver attivato Esplora File. Come abbiamo visto prima si è aperta una finestra con certe dimensioni che erano le ultime con cui l'avevamo lanciato e si presenta diciamo così in questo modo. Nella barra delle applicazioni vediamo il logo di Esplorafari vistosamente sottolineato da una bella riga blu. Vediamo ora come io posso controllare questa finestra sullo schermo. Allora, il controllo della finestra viene attraverso dei tasti particolari e attraverso le cosiddette maniglie. Vediamo prima cosa sono i tasti. Allora, il primo tasto è questo, l'estremo a destra, ed è una X. Se io clicco sulla X, chiudo l'applicazione, sparisce la linea blu, e sparisce la finestra, e spara file, eh, si ferma. La il secondo tasto, è questo. È una specie di rettangolo, che vuol dire... Vai a tutto schermo se piggio su questo rettangolo la finestra diventa grande e va a coincidere con l'intero schermo poi è il modo più comune con cui noi usiamo il computer per cui abbiamo sempre l'impressione che il computer faccia un task alla volta invece tenendo più finestre sovrapposte io evidentemente posso fare più task nello stesso momento e posso saltare da un task all'altra o agendo sui loro simboli nella barra delle applicazioni o cliccando direttamente sulla finestra in modo da farla mettere in posizione nella più alta sulla pila delle finestre il terzo, il terzo, il terzo tasto che ci interessa è una barretta bassa qua se io pigio su questa barretta la finestra sparisce la finestra sparisce ma l'applicazione continua a essere attiva. Quindi io vedo la finestra che mi sparisce. Si cancella. Come se chiudessi l'applicazione. Ma l'applicazione continua a essere qua, nella barra delle applicazioni, attiva perché è ancora sottolineata. Quindi se io voglio fare partire l'applicazione in ogni momento, basta che ci clicchi sopra e la finestra riappare. Adesso provo a cancellare il simbolo di cancellazione e la finestra torna bella come prima. A cosa serve questo? Questo serve quando noi vogliamo, ad esempio, vedere quello che c'è sotto la finestra. È un classico modo di usare il multitask. Non lo vediamo perché la finestra ci sta nascondendo qualcosa. Allora, clicchiamo su questa cosa qua, finiamo qua sotto. Poi, ricliccando, vediamo cosa c'è sotto. Poi ricliccando sul logo della finestra nella barra delle applicazioni, possiamo far riapparire la finestra come era prima. Ho dimenticato di dire una cosa, che è questa. I programmi che sono attivi appaiono nella barra delle applicazioni sottolineate da una vistosa riga azzurra. Quindi due programmi attivi, due righe azzurre, le sottolineature. Altri programmi che possono essere lì, pronti per essere eseguiti, non avranno questa riga azzurra sotto. Windows 10. Una nostra tipica situazione di lavoro potrebbe essere questa: all'interno del nostro schermo, noi abbiamo due finestre, una con Giz, perché stiamo facendo una videoconferenza con la nostra classe e un'altra che in questo momento non usiamo, quindi sotto la finestra di Wizzy che stiamo usando per guardare i nostri file, quindi stiamo usando il programma SporaFile. Entrambe queste applicazioni, siccome sono in questo momento attive, hanno un simbolo sulla barra delle applicazioni. Il loro logo, quindi avremo il logo di SporaFile um, qua e il logo di Gizzi qua. Quindi la prima cosa che possiamo fare è controllare le due applicazioni minimizzandole o facendole apparire le finestre. Ma possiamo fare una cosa in più, possiamo rendere entrambe le finestre grosse come lo schermo. Che come dicevo è molto comodo usare. E quindi semplicemente far apparire sullo schermo una o l'altra delle due applicazioni cliccando semplicemente qua sopra. Quando voglio far apparire le File, clicco qua. Quando voglio far apparire Jits Meet, clicco qua. Supponiamo di essere in una videoconferenza, ad esempio stiamo usando Jitsi, ma non è importante, potremmo usare Meet o altre cose, e il nostro insegnante, siamo durante una lezione, ci chiede di fare degli esercizi sulle cartelle o sui file. Noi abbiamo il compito di far vedere agli altri, all'insegnante in particolare, quello che stiamo facendo, quindi... Il problema nostro è quello di condividere all'interno di Jitsi una, una finestra. Come faremo? Beh, normalmente avremo la schermata di Jitsi aperta, la finestra di Jitsi aperta e presumibilmente starà occupando l'intero schermo per comodità. Noi dovremo a quel punto far partire il programma Explora file, quindi cliccando sulla sua icona, si aprirà la finestra di Esplora File, che probabilmente, se l'ultima volta l'abbiamo usato in quel modo, andrà a occupare l'intero schermo, nascondendo completamente la finestra di Gizzi. Ma noi non ci facciamo prendere dal panico, perché a questo punto cliccheremo qui sotto sul luogo di Gizzi, e riaprirà questa volta, riapparirà questa volta la finestra della riunione. Siamo in pratica rientrati in Unione. A questo punto facciamo le operazioni per condividere la finestra, quindi condividi, si aprirà una schermata, una, un pannello con scritto cosa vuoi condividere, noi scegliamo finestra, ci apparirà un menu con tutte le finestre in quel momento attive, tra cui anche quella di ExploraFi, perché anche se minimizzata è comunque viva, la sceglieremo, faremo condividi e a questo punto tutti quanti, il nostro insegnante e gli altri studenti vedranno la nostra finestra. Non la vediamo noi però. Allora cosa faremo? Clicchiamo di nuovo qua, ricordiamoci che era minimizzata, la riapriamo a tutto schermo, facciamo tutte le operazioni che dobbiamo fare e ogni volta che vogliamo tornare all'unione cliccheremo sulla file, sul logo di Gizzi E quando dobbiamo continuare a lavorare sul file cliccheremo di nuovo sul logo della, di Diaspora file. Stiamo facendo quindi due multitasking tra i gizzi per entrare in unione e esplora file per fare l'esercizio sul file è come se prendessimo il foglio di video ogni volta prendessimo un foglio di gizzi lo mettessimo in cima alla pila per lavorare poi prendiamo il foglio di esplora file e lo mettiamo in cima alla pila per lavorare alla fine del lavoro potremo, usando la finestra di gizzi interrompere la condivisione e continuare la nostra riunione. Ma A questo punto ci accorgiamo che la finestra di Gitsi è un po' complicata. È un po' complicata perché dentro questa finestra sta girando un browser, magari Chrome, che sta lavorando con delle schede, no? in maniera che con ogni scheda lui può andare in un posto diverso di Internet. La prima scheda, che è contrassegnata da questa da questa etichetta qua in alto, ed è sognata qua in rosso, c'è scritto Gizimit, perché noi stiamo usando questa scheda per essere in riunione con, con, con Gizimit. Ma supponiamo che noi si voglia andare contemporaneamente anche su YouTube. Quindi attenzione, fare questa volta un multitasking non all'interno del computer saltando da una finestra all'altra, ma all'interno di internet saltando da un sito all'altro. Come faremo? E per prima cosa dobbiamo cliccare sul più, quando le schede sono aperte sulla destra c'è sempre un più che ci permette di aprire una nuova scheda, quindi adesso io lo faccio manualmente, cancello questo più e supponiamo di andare a lavorare su, um, per esempio su YouTube. Allora, a questo punto che succederà? Esattamente come, capita, come capitava prima con le finestre. Cliccando questa scheda qua, mi verrà messa lei per prima. Quindi è capitata un'operazione un po' strana. In cui vedrò qua la nuova scheda blu. Prende il posto di quella rossa. Quella rossa mi viene messa accanto dove c'è scritto Gizzi Met Gizzi diciamo va dietro esattamente come andavo dietro prima le finestre sul nostro schermo e a questo punto io non vedo più Gizzi ma vedrò un'altra cosa vedrò YouTube quindi vedrò Qui sopra scritto YouTube. E qua la home page di YouTube. Il trucco è sempre lo stesso, come nel caso delle finestre io posso dire al browser. Di saltare da una scheda all'altra semplicemente cliccando sull'etichetta della scheda e mettendo la scheda che mi interessa in testa alle altre. Posso avere un numero enorme di schede, evidentemente questo non è il problema. Quindi, quando il vostro insegnante, questa volta, vi chiederà di farvi vedere: un altro sito, magari un brano su YouTube che a voi piace molto, voi lavorerete sempre su Gizzi, quindi app app applicherete la scheda di Jitsi, si aprirà Gizzi, con i comandi di Gizzi condividerete questa volta non più una finestra ma una scheda, si aprirà il solito pannello che vi, che vi farà scegliere quale scheda volete condividere, cliccherete su quella scheda, e automaticamente il vostro insegnante e gli altri allievi vedranno quella scheda lì. Per tornare in riunione basta ricliccare sulla scheda di Gizzi e per tornare su YouTube ricliccare sulla scheda di YouTube. Alla fine si torna sulla scheda di Gizzi e si interrompe la condivisione della scheda. E poi c'è la situazione più semplice, la più comune. Quella in cui le due finestre sono grosse come lo schermo. Sono entrambe attive, ma siccome sono grosse come uno schermo, una sovrappone perfettamente l'altra, e non ci accorgiamo neppure che ci sono due finestre. Eh, ce ne accorgiamo in realtà dalla barra delle applicazioni perché, come sempre, noi possiamo eh, guardarla e vedere che ci sono i due loghi: uno, per esempio, sognato in rosso, quello di Gizi, che corrisponde alla finestra rossa, e uno, l'ho sognato con azzurro alla finestra in cui c'è Sporafari, che è questa qua. Entrambi i loghi sono sottolineati perché entrambi i task in questo momento sono attivi, uno sopra l'altro. Il logo di, è, di Gizzi è illuminato ed è più illuminato dell'altro, ho messo questi raggi qua per segnarli, perché è in testa alla pila delle finestre e quindi è, è il, la finestra che vediamo. Quindi se noi in questa situazione, che ripeto è la più comune, vogliamo condividere um, il, la, la finestra, lo schermo, insomma la finestra dove c'è Esplora Fai. noi A questo punto ci converrà da Jitsi condividere direttamente lo schermo, vedremo per un attimo noi stessi in una specie di, di matriosca che va all'infinito perché inquadriamo lo schermo che inquadra se stesso. Per diminuire questo effetto possiamo mettere la griglia attiva su Gizzi, quindi saremo confinati in un piccolo spazio. E dopo, agendo sulla barra delle applicazioni, potremo mettere in testa alla pila la finestra di Esplora File. Potremo fare tutti i nostri esercizi e poi, eh, quando avremo finito, potremo tornare in unione cliccando sulla barra delle applicazioni il logo di Gizimit tornerà su Gizzi e a questo punto potremo chiudere la condivisione dello schermo. Ricordiamoci questa volta dello schermo che poi è la cosa più semplice di tutte. Fino adesso abbiamo parlato di finestre, abbiamo parlato di schede e tutto sommato poi la situazione più comune è quella in cui abbiamo le due finestre sovrapposte una all'altra e a questo punto ci conviene condividere lo schermo. Un'ultimissima cosa, una pegnoneria quasi, se noi abbiamo ad esempio Chrome che sta guardando in due posti diversi, quando eh, cliccheremo sul logo di Chrome per, per mettere in cima alla finestra, ci potrà capitare di vedere qua sopra due piccole finestre associate a questo unico eh, Chrome e dovremo scegliere quale di queste finestre mettere in esecuzione. In questo caso c'è Gizzi o YouTube. Ovviamente in questo caso sceglieremo Gizzi. Infine un carissimo trucco, è sempre possibile fare l'operazione di copia e incolla da una finestra all'altra. Per cui è molto comodo, spesso che dopo gli studenti lo facciano, andare a scrivere dei documenti su una finestra, magari usando Word, con l'altra finestra aprirla su, con Chrome su Wikipedia e poi andare a copiare dei contenuti di Wikipedia per andare a incollare nel nostro documento, nel nostro documento Word. Bene, è stato molto divertente e istruttivo per me fare tutte quelle figure, spero che vi siano piaciute e arrivederci alla prossima pillola.